Ciao, sono Martina, allieva Master 2018 e oggi andrò a realizzare dei tartufi mandorle vaniglia. Ci occorre del cioccolato al latte, un bacello di vaniglia, della granella di mandorle, panna, burro, sac à poche e tappettino in silicone.